Spero che questo pomeriggio, ormai diventato serata, vi sia stato utile per averlo spaccato, avere una visione un po' più precisa di quelle che sono queste opportunità. Opportunità che lo ricordavamo in tanti, l'abbiamo ricordato appunto nel corso di, questa, di questo appuntamento, non sono soldi, da ultimo lo diceva anche Silvana, non sono soldi che escono fuori dal nulla l'ho detto anche aprendolo questo intervento sono le nostre tasse sono i contributi che l'Italia ogni anno versa per essere parte dell'Unione sono parte della nostra IVA sono le nostre tariffe doganali ma sono soprattutto un nostro diritto e questo diritto noi vogliamo farlo valere questo era l'intento di questo incontro che è soltanto un primo piccolo passo perché il vero percorso lo dobbiamo fare tutti i giorni da questo punto di vista noi abbiamo avuto anche la disponibilità, la fortuna di poter avere degli uffici territoriali, uno a Roma, cominceremo entro, questo, entro il mese di novembre un workshop dedicato proprio ai fondi europei in cui al posto di dare una panoramica generale come questa sera si, si affronterà ogni volta un programma per volta in modo approfondito per fare in modo che chi poi avrà la volontà e il piacere di seguirci fisicamente o anche online, avrà quindi modo di conoscerlo nei dettagli, di entrare sempre di più nel meccanismo e di provare, speriamo al termine di questo percorso, a presentare un bando, a, a parteciparvi per fare in modo appunto di tradurre poi in realtà concreta queste informazioni che noi abbiamo dato ma soprattutto abbiamo bisogno di rimboccarci le maniche perché come dicevo prima il modello che stiamo perseguendo di società, di politica non è un modello orientato al futuro, è un modello che sta portando al collasso il presente. Prima Mario anche menzionava il caso della centrale a biogassa, che senso ha distruggere la vocazione agricola di un paese per fare in modo che poi questa nuova produzione che la sostituisce vada ad alimentare una centrale che se non ci fossero gli incentivi sarebbe antieconomica? Noi abbiamo il coraggio di dirle queste cose perché fortunatamente non abbiamo lobby di centrali a biogas alle spalle che abbiano fatto le nostre campagne elettroniche, le abbiamo fatte con le donazioni microscopiche di, dei cittadini, 10 euro, 20 euro, 5 euro, tante volte per accoglierle organizziamo anche serate appunto di autofinanziamento in cui serviamo, noi come camerieri ci hanno dato una chance, e ci hanno dato la possibilità di dimostrare che c'è un'altra Italia che vuole farsi strada qui ma soprattutto in Europa e stia recuperando sempre di più la credibilità ve lo, ve lo posso assicurare quando siamo entrati dentro quel Parlamento eravamo un oggetto misterioso ci guardavano come se fossimo quasi degli alieni qualcuno ci aveva dipinto eh, pensando a, a quello che dicevano i giornali nazionali come degli estremisti, dei fascisti dei fascinorosi, dei violenti in capo un anno e mezzo ci danno relazioni come rapporteur ci vogliono coinvolgere gli altri gruppi gli altri paesi in eventi congiunti, si sono accorti che effettivamente c'era un pezzo d'Italia che non era rappresentato. Quel pezzo adesso c'è, non è più quello di Salvini, appunto delle sue sparate, quando poi appunto non ha, vorremmo tanto avere il piacere di vederlo anche in Commissione Commercio Internazionale, vi posso assicurare non c'è mai. Stiamo facendo veramente la collezione delle sedute in cui lui lascia lo scranno vuoto ed ecco in mano a chi dovremmo lasciare no, gli interessi del paese lamentiamoci poi che appunto la Cina eh, venga spinta come economia di mercato come vi raccontavo prima se sì, effettivamente molti europarlamentari non fanno il loro lavoro ma pensano più a fare le vedette televisive o pensano invece andare a raccogliere consenso con facili slogan in un posto di studiare i dossier non è questo, se vuole fare questo facesse il segretario di partito non c'è bisogno di eh, occupare anche un posto Europarlamentare se uno quella, quel mandato non lo vuole espletare io vi ringrazio ancora per esserci stati vi ringrazio Hangout Revolution e Laura che ci hanno accompagnato durante tutta questa serata hanno garantito la diretta streaming e quindi a tutti coloro che non sono potuti venire fisicamente la possibilità di connettersi con noi un team straordinario, lei e tutti i ragazzi, io li conosco da tanti anni ci sono sempre, sono incomiabili ringrazio anche il meetup di Ardea che insieme al mio staff ha lavorato tantissimo per questo evento curando ogni singolo dettaglio e che è ancora qui a prendere il freddo con noi in questa fase conclusiva, ringrazio le nostre relatrici Adriana e Giorgia non soltanto per la professionalità che è stata incomiabile ma anche per la disponibilità fino all'ultimo.